Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con l'informazione con i temi del fisco e del lavoro. IF News, la striscia informativa delle 13.30. Oggi è il 19 maggio, andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale sui principali quotidiani nazionali. partiamo subito dal fondo perduto, discoteche e sale da ballo, domande in scadenza. Il 20 giugno e poi il super bonus e pertinenze separate. Il limite di spesa è 96.000 euro, a prescindere dal numero. E spazio anche alla disoccupazione agricola 2021 dall'INPS. Istruzioni per calcolo e liquidazione dell'indennità e riscatto dei periodi di inattività per i lavoratori discontinui stagionali. E temporanei e ancora il fondo impresa donna 2022 arrivano contributi a fondo perduto e finanziamenti prime domande al via e l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda donne e lavoro con sfide e opportunità tra presente e futuro oggi in diretta a brescia alle ore 14.30 come ultima parte della rassegna stampa ci occupiamo di economia sulla pagina dedicata a dal corriere.it. Partiamo subito dal Fondo Perduto Discoteca e Sale da Ballo. Domande in scadenza il 20 giugno. Sul Fondo Perduto Discoteca e Sale da Ballo le domande per gli aiuti delle attività chiuse dovranno essere inviate a partire dal prossimo 6 giugno e dentro appunto il termine del 20 giugno 2022. Il termine e le modalità di presentazione delle richieste sono stati stabiliti. Dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18 maggio 2022, che approva anche il modello e le istruzioni per ottenere le somme del decreto sostegni TER. Al 27 gennaio scorso, i soggetti dovranno avere partita IVA attiva e attività chiusa per quanto riguarda il fondo perduto discoteche e sale da ballo sono quindi gli ultimi passaggi per l'erogazione del contributo previsto dal decreto sostegniter discoteche sale da ballo ma anche night club e attività che rientrano nel codice ateco indicato potranno presentare le domande a partire dal prossimo 6 giugno dentro la finestra temporale che si conclude con il 20 giugno 2022 a stabilirlo è il provvedimento dell'agenzia delle entrate del 18 maggio 2022 insieme al quale sono stati approvati anche il modello e le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche i soggetti devono essere titolari di partita IVA attiva il 27 gennaio scorso e avere nella stessa data l'attività chiusa a causa delle restrizioni anti covid i dettagli sono all'interno dell'articolo cambiamo argomento e ci spostiamo sul super bonus e pertinenze separate il limite di spesa è di 96.000 euro a prescindere dal numero sul super bonus e pertinenze separate appunto il limite di spesa per i lavori da effettuare di 96.000 euro a prescindere dal numero delle unità pertinenziali il chiarimento arriva nell'interrogazione e risposta immediata che si è svolta presso la Commissione Finanze della Camera il 18 maggio 2022 all'interno del chiarimento ci sono i riferimenti ai principali documenti di prassi che sono stati citati e che fanno il punto sul calcolo del limite di spesa per le pertinenze qualora siano separate dall'edificio principale Passiamo al tema del lavoro, disoccupazione agricola 2021 dall'Inps, istruzioni per il calcolo e liquidazione dell'indennità, l'articolo è di Francesco Rodorigo. L'Inps nella circolare numero 60 del 18 maggio 2022 ha fornito le istruzioni per il calcolo della disoccupazione agricola 2021. Per eventi riconducibili all'emergenza Covid le regole variano a seconda della tipologia di lavoro agricolo, i periodi di fruizione della cassa integrazione sono equiparati al lavoro effettivo. Anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo che riporta anche il documento di prassi dell'Inps nell'apposito box e poi il riscatto dei periodi di inattività per lavori discontinui stagionali e temporanei fa il punto Vanda Soranna sul riscatto dei periodi di inattività è utile in caso di lavori discontinui stagionali e temporanei sia per maturare i requisiti contributivi per l'accesso alla pensione che per aumentare l'importo riconosciuto. Nell'articolo sono presenti le regole da conoscere le indicazioni fornite dall'Inps nella parte finale della carrellata informativa ci sono due appuntamenti previsti per oggi, quello con il Fondo Impresa Donna 2022, arrivano contributi a fondo perduto e finanziamenti, prime domande al Via, l'articolo di Rosi Delia si parte da oggi, 19 maggio, con l'invio delle prime domande tramite Invitalia in linea con il calendario dei tempi da rispettare per richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti stabilito dal MISE, le istruzioni per inoltrare l'istanza sono nel decreto direttoriale del 30 marzo 2022. Un altro appuntamento invece è quello donne e lavoro con le sfide e l'opportunità tra presente e futuro in diretta da Brescia. L'evento in programma per oggi alle 14.30 sarà Trasmesso in diretta streaming e eh, parte dal PNRR, le riforme e continue novità in arrivo che sono diverse opportunità che si profilano per il futuro e un interrogativo saremo in grado di coglierle o resteremo ancorati a vecchi schemi se ne parlerà appunto nell'evento di oggi organizzato da Informazione Fiscale Studio Stefanutto e Banca Mediolanum Diamo infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sulle detrazioni fiscali, quali sono, come avere lo sconto, spese, contanti e limite di reddito, nell'articolo di Raffaele Mauro. E poi i numeri del giorno, 3,2, SocGen Cede, Rosbank, sale a 3,2 miliardi il costo dell'addio alla Russia e 300 che riguarda i pannelli solari obbligatori per tutti gli edifici pubblici e privati dal 2030 con il piano UE, dal petrolio al gas come sarà finanziato e poi il bonus 200 euro chi ne ha davvero diritto come calcolare il reddito non serve l'isee e l'ok ok ai decreti aiuti e antirincari dagli sconti sul carburante al bonus trasporti le misure l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è appunto quello che riguarda i pannelli solari obbligatori per tutti gli edifici pubblici e privati dal 2030 con il piano UE è di Valentina Iorio e fa il punto sulle misure che sono previste per il prossimo futuro che tendono a portare come obiettivo di efficienza energetica dell'UE il 13% entro il 2030 rispetto al 9% attualmente previsto per quanto riguarda appunto l'efficienza energetica